Interessante, ma non interessantissimo proprio mm. perché si è, è già consumato un barriere di 9 eh, punti addirittura del uh, prodotto che porta 109 mm. rispetto mm. al 100 iniziale. Ben più interessante, sì. invece, è lo stesso prodotto Ad con scadenza sì. più sì. lunga. Perfetto. IE 000HC2V5Y7. Sì. Allora, qui le caratteristiche sono identiche perché è un prodotto che ha la stessa barriera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 il primo che ha mostrato Stefano fondent... allora se passiamo partendo dalle ultime emissioni si può vedere come eh, eh, tipo il V5X9 è stato emesso a dicembre 2022 eh, qua? Sì. scade a giugno 2023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 Aspetta, lo devo ritrovare anch'io, vediamo un attimo. Okay, Aspetta, un attimo. Allora, ehm, intanto ti parlo di una nuovissima novità. Mi è andato giù il sito, quindi lo riapro. Ecco, un <ride> sì, sì, con calma. Sì, sì, sì, ci siamo. Allora, ci siamo. Eh, Valentina, noi abbiamo ehm, emesso.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 Posso? Certo. D, E, solito, 0, 0, 0, 0, 0, H, C, H, C, 3, 3, J, J, R, R, T, di Torino, 7. 7. Ok. Eccolo qua, vediamolo, eccolo qua. Allora... allora